Trasmettiamo ora il programma culturale settimanale multilingue, Va Pensiero. Noi diffusons maintenant le programma culturale, Ebb e Multilingue Va Pensiero. Emettiamo ora il programma culturale settimanale multilingue Va Pensiero. We are now broadcasting a weekly and multilingual cultural program, Va Pensiero. 我们现在正在播放每周一次的多语言文化节目V3C2哦。نجد كلان البرنامج الثقافي الاسبوعي ومتعدد اللغات بينسي罗。Сейчас мы транслируем еженедельную многоязычную культурную программу V3C2. Kenjai, maishū tagengo bunka